Benvenuti tutti in questo nuovissimo video di Minecraft, io sono Bruno Magno e oggi siamo qui nel mio mondo che si chiama BrunoCraft nella nostra serie preferita perché allora eh, vi devo parlare di una cosa però per parlarvi voglio un attimo andare a casa mia quindi perché adesso sono alla casa di Franci e perché non mi si muove più cavolo è successo non lo so Dov nella casa di Franci dove gli abbiamo fatto Tutta questa bella casetta Questi standardi che alcuni li possiamo pure levare Secondo me Perché non li fa levare gli standardi E tutti questi standardi Vabbè L'annuncio lo voglio fare dalla casa di Franci lo so. Ecco Anzi no lo voglio fare dal da, Dal fiume così è più bello Ok Andiamo al fiume, ok, devo fare più o meno qua, ecco così, questo questo blocchetto, vista, ok, allora, adesso devo dare un annuncio molto molto importante, perché, sa, allora io sto scegliendo se creare un nuovo canale di solo per Minecraft e per i videogiochi, e, e se invece creare un canale solo per le live eh, cioè so, creare un canale solo per gli altri video tipo su YouTube oppure roba del genere il problema di questa cosa è, scusate un attimo grafica, quindi andiamo, ok il problema di questa cosa è che eh, diciamo è che io non voglio lasciare il mio bel canale, questo qua state guardando questo bel video e per questo diciamo, ci devo ancora pensare. Poi un'altra novità è che io adesso farò dei, dei test se eh, faccio se, se facci un live solo su Twitch. Facciamo eh, sto di fare questa decisione se è meglio Twitch o se è meglio, ehm, o se è meglio usare eh, diciamo, YouTube, Twitch e tutto il resto. Quindi se escludere YouTube dalla vista delle live. Eh, oppure se continuare a fare live su uh, YouTube e anche su Twitch quindi queste qua sono un pochino le due cose più importanti che volevo precisare o okay, che non mi passa oh, perché... eh, scusate se sentite ma eh, diciamo c'ho ospiti a casa allora ehm... no, stai fermo Dai fermo. Vabbè ho capito. Che vuoi combattere come qua. Qua. Non è tanto un muore. Quindi danno e muore. Ok. Oh, è morto. No. Non ancora. Quindi raga. Io vi ho detto la grafica. A quake Così. è, eh, Diciamo. gioco meglio. Mi piace di più. La grafica gigante. E. Allora. Volevo dirvi una cosa. Allora. Abbiamo. Eh, allora abbiamo ucciso le... le statistiche abbiamo ucciso la bellezza cioè abbiamo fatto abbiamo ucciso eh, circa ehm, abbiamo ucciso circa 93 zombie eh, nella, fino a quando, diciamo fino a quando credo che dormo e tanti, no, no scusa, 230, 235 zombie e, e 2.000 zombie. Diciamo, questi sono i dati per oggi. Diciamo, per oggi, per questi giorni che diciamo, gioco. E quindi tu voglio tornare a casa. Queste ceste che già, no, c'è un po' di roba. c'è delle cesoie, un po' di lana. Un oh, un arco. Eccoli questo. Oh, buono oppure infinità? Però c'ha indistruttibilità. C'ha infinità a sto coso. Indistruttibilità, potenza di Buono. Buono, diciamo, è un buon arco. Ottimo arco. Sarebbe bello incantarlo con indistruttibilità. Allora, mangiamo un po'. Ora devo fare una forma di esperienza nel Nether. Quindi adesso andiamo a dormire. E che cavolo fare una forte esperienza e poi vorrei costruire anche una casa per un'altra persona per un'altra mia amica che però questa mia amica è speciale e vorrei costruire anche un'altra casa un e un'altra torre credo la torre la costruiamo oggi e intanto però mi voglio mettere un po di, di cose inutili oh. mi voglio aggiungere un po di cose diciamo devo rilevare un po' queste lasse dei legno che c'ho con le lastre di legno questa quindi un po' di lastre in legno oppure due standard e tutti questi legni e con tutti questi albroscelli Perché voglio fare una farm di um, di usava um, la porta per andare di um, un po una torre voglio fare un po' di roba quindi andiamo Intanto, passiamo per di qua. Ehm, ok. E allora, qua ci sta il villico. Non oh, fammi uscire il villico. Ok. Ci sono due villici che posso commerciare. No, no. Questa è la fornace. Tu che mi vendi? Buono. Buono, uno stufato di coniglio. Quindi, prenderò di che mi vendeva lo stufato di, di coniglio. tu Vai. Mm. Prendere un po' di stufati di coniglio, così... Ma lo potenzo pure, sto tizio. Potenzo pure... Oh, <ride> grazie. Quanti stufati ho, Vabbè, metto in venti tagli stufati. Li metto dentro la non mi servono adesso. Però volevo, volevo commerciare un po' con il villico. Questa è piena. Mettere allora dentro al, um, al ripostiglio. Allora, oggi, raga, voglio andare. a uh, No, questa è strapiena. Voglio andare. Solo che forse mi devo la grafica un po' più, più ridotta devo farla perché sennò no mi si lagga tutto. Eh, voglio andare un po' ad andare prima cosa voglio finire qua voglio finire questa reception questa si rompe con la pala giusto? sì voglio finire un po' la reception e eh, no perché ho rotto questi così cioè, voglio finire un po' la reception dove metteremo alcuni villici e eh, per farlo devo andare a prendere dei materiali bianchi bene bello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E poi, in realtà, sinceramente non lo so se farci pure... La cosa qua sopra Ma no È vero però poi villi ci scappano Non so se farci pure La cosa qua sopra tipo così E poi qua metterci Tipo una cosa qua diciamo, Secondo me è più bello fare una gabbia Gabbia tipo così E ok Ok, taglia la mano. Ok, allora quindi questa qua è un po' la gabbia con i villici che poi ci diciamo, aggiungeremo. Anche se forse è diciamo, bello fare una cosa del genere, Senza... no? Questa è la polvere, no? Devo farla questa, è la farla. Ecco, compiti, sì, si è molto, diciamo, bello. Ok, il blocco, ovviamente lo leviamo allora. Precisione le ci vuole. Poi vogliamo costru cioè voglio costruire anche pure un'altra una forma di esperienza nel nether. che Sono molto, diciamo, belle forme di esperienza nel nether. Pure facili perché poi ve le insegno. Quindi forse la riusciamo a fare pure oggi. Adesso devo entrare. Ok un po' presto blocco ok così eh abbiamo ufficialmente finito la nostra cosa non mettere questo no, qua questi mi servono eppure l'arco dove sarà? Ah, eccolo qua no, eccoci l'ho, cos'è che ho portato fuori? ah, la pala Ecco cos'era che ho buttato fuori. E' eh, il andato del malaguro. Uh. E quindi raga. Eh, diciamo, voglio fare pure qualcosa. Però voglio costruire anche un'altra torre. Una torre voglio costruire. Però oggi vado nel nether a fare questa cosa. Per farlo ci servono delle slab di pietra. Nelle slab è un piccone. diciamo E delle scalette. Quindi andiamo a prendere tutto quello che ci serve. Ok No, no Ok No, no, ragazzi, va bene Questa cosa la facciamo in un prossimo video ci vediamo, ci vediamo in un prossimo video Ciao, ciao